Eh, buongiorno Alessandra, ah, scusa ti ho rubato la parola, ti, già... ti ho già rovinato i piani. Quando ti abbiamo scritto pensavamo di trovarti a Berlino, e invece ci hai fatto una sorpresa perché ci hai detto, ah ma non sto più a Berlino, ma sto ah, in Grecia. Ecco. Esatto. Quindi vorrei partire un po' da questa, da questa storia, insomma, tre paesi, tre partite IVA, eh, raccontaci un po' com'è successo e come fatto? Com sì, ormai a dire la verità quando mi presento soprattutto a una folla come quella del freelance camp di oggi forse mi dovrei presentare come apritore boh, seriale di partite IVA in paesi esteri, non, non so se c'è un altro modo migliore. Eh, non lo faccio apposta è che in realtà è uno dei punti che, che toccheremo insomma, nella chiacchierata di oggi. Eh, è una cosa che mi sta molto a cuore, nel senso che in altri speech ho già sentito, l'importante è sempre fare quello che ci piace, quello che vogliamo diventare e quindi, niente, in maniera diciamo, un po' romantica io ho sempre seguito il cuore, mi sono trasferito ogni volta che ce n'era bisogno e... Niente, questo è il punto di partenza, perché sono venuto a eh, scusa, ad Atene mi ehm, ero rotto le scatole di Berlino, detto chiaro e tondo. Ehm, lo so che è una parola, parola grossa da dire, ma diciamo che insomma, il, il ciclo di Berlino era un pochettino finito, almeno per quel che mi riguarda, e quindi mi sono semplicemente spostato al, allo stadio successivo del, della mia carriera, diciamo. Partiamo dall'inizio, perché tu comunque prima di andare a Berlino avevi la partita IVA anche in Italia. Quindi esatto. Le varie tappe di questa storia, raccontaci un po'. Esattamente, io ho incominciato, qualcuno magari si ricorda, del, tra chi ci ascolta, che ero tre fotografi del, del freelance camp, secoli e secoli addietro. Eh, facevo quello infatti di, di lavoro e infatti comunque una delle cose più grosse, che ho imparato all'inizio è che avere solo partita IVA e cominciare da zero credo che sia una storia con cui tutti si si rapportano è veramente complicatissimo eh, un sacco di ostacoli non ti conosce nessuno devi costruire fiducia con i clienti fiducia in te stesso anche molto banalmente e questo è stato uno dei secondo me i primi momenti di illuminazione almeno per me stesso perché c'è sempre, almeno io ho un pochettino sentito dentro di me questa, non voglio dire stigma, ma magari questo, questa scelta di campo da prendere, cioè o si diventa freelance o si fa il dipendente per tutta la vita, e la verità è che appunto, almeno per quel che mi riguarda, non è assolutamente così, cioè eh, è necessario utilizzare le due forme in, a seconda di quello che siamo ora e adesso. Eh, il lavoro che faccio oggi probabilmente non sarà il lavoro che, faccio, che farò domani che farò tra un anno o che so io eh, quindi in realtà una delle prime cose che voglio far passare è utilizzare la partita IVA, l'essere freelance oppure il lavoro da di dipendente soprattutto per eh, il dove voglio arrivare domani voglio, dove voglio arrivare tra cinque anni dove voglio arrivare tra una decina d'anni eh, Cosa che infatti ho fatto perché appunto ehm, quando era 2017 ho deciso di fare i primi bagagli e di trasferirmi a Berlino, dove ho trovato lavoro. Ho incominciato a lavorare per Shopify, eh, vabbè, insomma. E, però già appunto dopo i primi quattro mesi da lavoratore dipendente mi mancava un pochettino la flessibilità che mi consentiva di avere il fatto di essere freelance e infatti mi sono subito informato per capire come poter fare per continuare a esserlo in qualche maniera per fortuna la germania consente di avere di aprire una di partita iva oltre al lavoro dipendente e non lo so magari succede anche in italia ma è da talmente tanto tempo che manco che non mi sono mai più interessato Ehm Vantaggi, ovviamente, è utilissimo per costruirsi, chiamiamolo B, backup plan, come, vogliamo, come preferite. Eh, avere una rete di salvataggio, in qualche maniera. Ma non solo, sempre in ottica di dove voglio arrivare domani, tra dieci anni, tra cinque anni, è anche utilissimo per sperimentare cose nuove. Cioè, la cosa essenziale dell'essere freelance è che non devi necessariamente darti un, una forma, cioè non devi necessariamente seguire una definizione. E quindi la cosa importante dal mio punto di vista è sempre stata sfruttarlo al, al più possibile. Infatti, mentre ero, appunto mentre avevo partita IVA a, a Berlino... Ehm, è proprio quello che ho fatto. Eh, è quello che un pochettino suggerisco a tutti quanti. Mm, provate cose nuove, sbagliate, imparate. Eh, prima o poi qualcosa succede di buono, sicuramente mal che vada imparerete qualche cosina. Eh, ma soprattutto, piano piano, appunto, vi costruite parallelamente al vostro percorso da eh, dipendente, insomma, a posto fisso. Una seconda mh, casetta che prima o poi servirà a qualcosa, che siano contatti, che siano clienti, che siano soldi che mettete in banca, insomma, qualunque, qualunque genere di cosa. Ehm. Um, so, quando vuoi, eh, esatto. Crearsi va, dei piani B e, e imparare a fare. Anche ad assumere diversi ruoli. In Germania tu hai lavorato anche come dipendente, lo facevi, se ricordo bene, per Shopify o comunque per una società collegata sì. a Shopify. Sì, sì esatto. E, e da freelance continuavi a fare il fotografo? Eh, no, in realtà, in realtà no, perché le cose che stavo imparando proprio in quel momento, eh, in quegli anni sostanzialmente, in, in Germania erano frutto appunto del lavoro da di dipendente che facevo, cioè il, il produttore video, eh, ho lavorato per tirare sul canale di, di Shopify a livello che è arrivato, e quindi molto banalmente ho detto ma perché non posso utilizzare tutta questa conoscenza per aiutare altri clienti che hanno magari bisogno di lavorare al proprio eh, canale YouTube o che magari interessa fare una cosa del genere. E logicamente è una cosa che come dipendente non avrei mai potuto fare. Eh, e quindi la, la cosa è stata automatica ok, come faccio a mettere tutto questo in pratica? semplicemente tramite questa partita IWA ora vabbè vi butto lì un dettaglio tecnico assolutamente inutile però così eh, in realtà la Germania secondo me funziona abbastanza bene da questo punto di vista perché c'è se non sbaglio un tetto di fino a 17.500 euro per cui non c'è eh, la necessità di alcun eh, regime fiscale IVA, quindi non devi emettere, cioè devi emettere fattura, logicamente, non devi metterla con l'IVA, ma almeno eviti di pagarla in anticipo per poi riaverla indietro e quant'altro. Eh, torna comodissimo proprio per tutte quelle volte, tutte quelle occasioni in cui sta incominciando a muovere i primi passi quindi non sai se questa cosa andrà avanti per un mese un anno dieci anni tutta la vita eh, ed è una cosa che io ho apprezzato moltissimo anche perché poi appunto molto banalmente nel periodo della pandemia i clienti che avevo eh, hanno voluto insomma tagliare un attimino le, le mie consulenze nessun problema eh, si, si sopravvive lo stesso va avanti lo stesso um, questo però un pochettino mi porta al prossimo punto, che poi in realtà, di cui in realtà ne avevo, ne avevo già parlato, quello dei, dei piani di backup, dei backup plan. Avere queste due strade parallele che vanno avanti eh, da sole eh, aiuta moltissimo perché se un giorno vuoi staccare la corrente a una, sai già che dall'altra parte hai qualcosa di costruito, non devi partire da zero, quindi non c'è... La paura del, ah, devo spostarmi magari in un posto nuovo, non conosco nessuno, devo trovare lavoro nuovo, quant'altro, se non altro ti consente di arrivare, di andare un pochettino avanti, di tappare un pochettino i buchi. Eh, infatti io nel, in piena pandemia, nella, nella prima ondata, ho deciso di cambiare lavoro e sono diventato product manager, cambiare lavoro come craft, si direbbe in inglese. Eh, perché l'ho fatto? Molto semplicemente perché ne avevo voglia e perché, ok, potevo. Eh, perché però? Perché mi ero costruito tutti questi backup prima che mi hanno aiutato a arrivare in quel momento e non avere la pressione di, c'è cioè, la pandemia, devo assolutamente trovare la maniera di arrivare a sbarcare il lunario, arrivare a fine mese, ma cosa succede tra un mese, tra due mesi e quant'altro. Eh, con molta sincerità ho cambiato posizione internamente. In realtà dentro Shopify. Che sì, bene, facile, è un po' più facile. La verità è che poi, comunque, sei mesi dopo che hai incominciato, hai la tua prima performance review. Il che significa che comunque non importa quanto all'inizio sei, deve aver già dimostrato quello, quello che vali. Quindi, un po' più facile, ma comunque non, non semplicissimo. ehm quello che ho fatto poi a questo punto è costruire un altro genere di backup, dal punto di vista però, in questo caso, della lingua. Nel senso che in quel periodo lì era quando personalmente mi ero un pochettino reso conto di non voler restare più per troppo tempo a, a Berlino, di muovermi verso un'altra città che non sapevo quale sarebbe stata in realtà ma sapevo che dentro il cuore avevo un pochettino sempre la Grecia, soprattutto Atene, era un posto dove sono venuto spesso e volentieri, e quindi per, non, non per sbaglio, per scelta, ho incominciato molto banalmente a imparare il greco. E, credo che ci sia un motivo ben, ben preciso per cui Alessandra, Silvia, tutti quanti abbiano scelto questa scaletta, la lingua sento di riconfermarlo, è una, cosa, una delle cose più importanti in assoluto, una, dei, una delle cose che tra l'altro ho imparato sulla mia pelle. La prima volta che mi sono spostato dall'Italia è stato per motivi di studio, in realtà sono andato in Svezia, a Stoccolma, non parlavo una parola di svedese, è stata durissima. La seconda volta che mi sono spostato è stata appunto a Berlino, ho rifatto lo stesso errore, cioè non parlando, non avendo mai studiato un briciolo di tedesco, è stata anche abbastanza dura. Alla terza ho detto, vabbè, magari ho imparato qualcosa, eh, comincio prima. Um, infatti appunto è stato ad aprile, quando mi sono spostato qua eh, ad Atene, e devo dire che dopo due anni mh, di aver studiato il greco, aiuta tantissimo, perché se non altro le interazioni day to day te le puoi gestire, e poi man mano ti puoi eh, allargare il, il tuo, la tua rete di contatti. Tra l'altro non mi ricordo più prima chi aveva parlato del Maura forse di eh, fare volontariato assolutamente sottoscrivo. Io ho fatto la stessa cosa quando sono arrivato qua. A maggio ho fatto un'esperienza di volontariato. Ehm, comunque, sì, la lingua aiuta tantissimo. Ehm, Senti, Roberto, banalmente, ma con eh, i yes. commercialisti come fai? Cioè, come, ti sei, come te la sei cavata con tutti gli aspetti amministrativi? Com'è cercare il commercialista? A volte non è neanche semplice trovare il commercialista, la commercialista giusti eh, in Italia. Eh. All'estero come ancora, funziona? Ci aggiungo la, la difficoltà ulteriore del trovare il commercialista che ne sappia di expat, nel senso che molto banalmente hai bisogno di un commercialista che conosca se ci sono regimi agevolati, come fare per aprire tutti i documenti fiscali del caso. E infatti, come dire, ci tenevo anche a sottolineare che se pensate che il vostro marito o moglie sia la persona più importante della vostra vita, in realtà no, è il commercialista. È, ma probabilmente lo sappiamo già tutti. È, è difficile trovare un commercialista, cioè buono soprattutto, c'è poco da fare. Come sempre, il passaparola e il uh, sbatti la testa contro tutti i muri possibili funziona nel lungo, nel lungo periodo. E um, è veramente, non, sì, non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante trovare un commercialista che sia efficiente e che abbia un briciolo di empatia, perché comunque, mentre tutti sposti in un nuovo paese... Ci sono molte altre cose che devi affrontare, altre difficoltà, e quindi non necessariamente puoi dedicare tutto il tempo che dovresti a, a fare tutto quanto. E poi um, vorrei anche dire una cosa. Vai. Noi abbiamo così quest'idea che il fisco italiano sia la cosa più complicata del mondo, ma se vi capiterà mai di lavorare per gli Stati Uniti e dover compilare il modulo wmf Sai cazzo, cioè, e, e, e combattere con le spiegazioni che vi dà l'equivalente diciamo, del Ministero delle Finanze statunitense. Ecco, vi tranquillizzerete subito perché c'è chi può rendere le robe più complicate che qui. Quindi, diciamo, molta stima per chi affronta tutti questi cambiamenti anche burocratici e amministrativi, fuori. Qua, mi chiedo: esatto. volete pensare a quanto è difficile fare quei documenti lì in greco? Esatto. <ride> Infatti Barbara chiedeva, chiede quanto è stato difficile imparare il greco. Beh, allora, una bella domanda. Eh, devo dire la verità, io tipicamente ci vado molto d'accordo con le lingue, quindi tenderò un po' a sottostimare non è stato improbabile. Eh, sì, ok, l'alfabeto è diverso, ma dopo un po' quello ti, te la cavi, lo impari. La grammatica io la trovo ancora molto molto simile e ci sono un sacco di espressioni che io avendo studiato per tutta la vita inglese son, mi sono sempre abituato a non pensare in italiano. E adesso quando parlo greco sto quasi cercando di fare il contrario, cioè pensa in italiano a quello che vorresti dire perché nell'80% dei casi in realtà lo dicono allo stesso modo qua, qua in Grecia. Una cosa che vi può interessare, ve la butto lì, io cerco di convincervi a venire qua in Grecia a vivere, eh, per i primi sette anni eh, di expat, a meno che non avevi un'altra azienda prima qua in Grecia, se sei mai venuto, si paga eh, l'imponibile solo sul 50% del, eh, dell'income, del reddito, così. Avuto sì, lì. è, è un forfettario molto generoso cioè si pagano le tasse molto. solo sul 50% dell'income e non è solo per i cioè in Italia, correggetemi se è sbaglio è solo per il ritorno dei cervelli ma se sei se arrivi da un altro paese forse no invece qua è per tutti Beh, dipende, dipende, di... non so cosa come sia per uno straniero lavorare in Italia con la partita IVA, in Italia vabbè poi ci sono i vari regimi, c'è cioè il forfettario di cui adesso sembra che aumenteranno limite fatturato da 65-85k eh, pe però ecco anche quello è un regime essendo forfettario viene, il reddito viene calcolato sulla base di no, no, non ci sono i costi da scaricare ma c'è un forfè che viene stabilito codice a teco per codice a teco però vale anche, cosa vale di... anche per, il, per il lavoratore dipendente in realtà questa cosa qua No, per i lavoratori dipendenti no sono quelli che sostengono <ride> I lavoratori dipendenti e eh, il, diciamo, le partite IVA come me, che essendo socia di SRL non posso rientrare in nessun regime forfettario. Quindi, Come diceva stamattina Costa, faccio parte di quel 15% dei contribuenti italiani che pagano le tasse per tutto il resto della nazione, sostanzialmente. Esatto. Ahimè, ahimè anche questa mi tocca. Quindi, Roberto, se tu dovessi in qualche modo estrarre un insegnamento da questo, questo percorso, intanto ci saranno delle altre tappe? Per ora no, anche perché appunto adesso per, ehm, per far parte di quel framework fiscale del 50% sull'isponibile devo restare almeno due anni qua, quindi Beh. per i prossimi due anni mi trovate qua. Un eh, po' eh, di salita, ci ehm... per dire se sei stato un po' di anni. Sì, infatti, no no, ci sta, No, no ma qua mi piace di più, posso già dirlo. Se dovessi eh, mettere tutto assieme, io direi: innanzitutto, sempre, sempre, sempre pensate a quello che vorrete essere tra due anni, cinque anni, quella, la prossima vita, quello che è, e soprattutto mettere in secondo luogo la scelta di come lo faccio, nel senso che genere di entità legale avrò, sarà una startup, sarà un freelance, farò del lavoro di dipendente quello è la parte meno importante lo so che sembra brutto da dire ma una maniera la si trova sempre. La cosa più importante è che poi motiverà, sarà veramente, sto facendo quello che mi piace e appunto in questa ottica non, non abbiate paura ad ammettere che si cambia nel senso, fino a qualche anno fa mi piaceva fare una cosa, adesso mi piace fare qualcos'altro. Molto banalmente adesso qua in Grecia a me piace moltissimo la storia, mi sono messo, ho aperto partita IVA perché faccio la guida turistica qua ad Atene e la prossima settimana in realtà comincio un nuovo lavoro da dipendente, sempre qua ad Atene. Eh, si cambia, siate so solamente aperti a, a voi stessi e a quello che volete fare e usate gli strumenti adeguati per imparare, sbagliare, sbagliare e poi la terza volta imparare. Bene, ti ringrazio molto. Anche questo è un leitmotiv che ritorna molto spesso. Non esiste mai la soluzione giusta in assoluto, ma esiste la cosa giusta da fare adesso. Per... Io, dato che io potrò cambiare, anche le cose da fare potranno cambiare. Esatto. Io in bocca al lupo per tutto. Se fai la guida turistica, Grazie. la è sicuramente un posto dove vale la pena venire e sfruttare i tuoi talenti per visitarla. Grazie mille. Ciao. Alla prossima!